In realtà quando accade questo e diventiamo esseri umani, cioè addensiamo tre corpi che stanno insieme e ci fanno fare un'esperienza di vita, quindi quando da questo punto centrale espandiamo il raggio, l'aura di un'anima e poi prendiamo le infinite strade, della materia, delle possibilità. Quando accade questo incontro magico di tre corpi e si crea l'esistenza da essere umano. Non è un regalo o una scelta, è un fatto eh, biologico che si creano i nostri talenti. I, I nostri talenti sono una autostrada nella nostra vita per trovare il contatto con noi stessi, con chi siamo, per ricordarci davvero cosa ci stiamo a fare nella vita. Perché dico questo? Perché eh, ognuno di noi, allo stesso modo in cui abbiamo tutti dei talenti, eh, praticamente è la stessa cosa, è sovrapposto, ha anche la capacità di sentire, è uguale si chiamano in due modi diversi per la mente, ma eh, sono due campi energetici molto molto simili, quasi sovrapponibili. Il talento e la capacità di, diciamo, canalizzare, cioè creare un canale di comunicazione perché i nostri tre corpi stiano insieme, perché la percezione dello spirito diventi un sentimento e perché il sentire, il sentimento dell'anima diventi un pensiero, un'azione, una manifestazione fisica condivisibile e È caratteristica di tutti i nostri talenti. Se io sono ad esempio dotata del talento di dipingere, non è assolutamente così, però <ride> se lo fossi mi piacerebbe tanto se sapessi disegnare, creare arte visiva, e mentre lo faccio posso saperlo o non saperlo, chiamarlo ispirazione, chiamarlo fuoco creativo, chiamarlo come mi pare, ma sto canalizzando quando lo faccio non per esprimere me stessa ma un qualcosa che viene da questo centro che diventa in me una risonanza del sentire del sentimento e si manifesta poi nel colore e nella forma la stessa cosa se avessi il talento di creare musica e anche qui non è così potrei canalizzare dallo spirito alla materia condivisibile. Io ho il talento di vedere le geometrie. Una cosa so fare nella vita, so vedere le geometrie. Quando diventa davvero una canalizzazione questo vedere le geometrie? Quando si conclude il giro. Se osservando una persona le riconosco queste forme assolute, questi punti di riferimento assoluti che e sono un mio ricordo personalissimo subito questi si traspongono in un sentire in un cogliere delle aperture, delle connessioni, degli scambi Poi quello che accade quando facciamo questo gesto nella, nei movimenti dell'angelo, nella ginnastica oppure con le geometrie quando facciamo questo ci si incontra subito anche magari senza parlare, senza conoscersi quando la canalizzazione diventa completa, quando anche con la parola, con un gesto, con una presenza, con un modo particolare di stare nella stanza, queste informazioni divengono un qualcosa di reale anche nell'incarnazione. Magari non le renderò né una poesia né tantomeno un discorso, tante volte voglio dire, le geometrie le posso anche osservare a una persona che mi passa davanti in strada e non andrei mai <ride> a fermarlo e dirgli sai che tu questo, questo, questo però anche solo nello sguardo che ci possiamo scambiare o non scambiare, nel rivolgergli un sorriso, piuttosto che nel passare accanto eh, in una determinata maniera rendo con il mio intento reale la canalizzazione, gli faccio anche l'ultimo step. Cosa c'entra questo con il fatto che tante persone dicano eh, non ho capacità di vedere, di sentire, io non vedo e non sento niente. Lo decidiamo noi cosa vediamo e sentiamo, lo decidiamo noi cosa è per noi un ponte con l'energia. Qualcosa di sicuro nella vita sappiamo fare, che sia cucinare le torte, che sia disegnare, che sia cantare, che sia ballare quando nessuno mi vede, anche solo eh, riordinare per bene gli armadi e i cassetti, abbinare bene i vestiti, non perdere mai i calzini quando faccio il bucato. Non c'è una forma predefinita di talento. Uno dei miei talenti è di saper usare bene il computer. Ora, uno dice, ma che cosa vuoi che ci sia di mistico nel saper usare bene il computer? Niente, c'è niente di mistico, però è uno dei miei talenti. Diventa un mezzo di canalizzazione nel momento in cui è al servizio del sentire e più ancora della percezione. E mi permette di fare una diretta su Facebook, mi permette di condividere eh, delle immagini, dei video, dei fotomontaggi, mi permette di fare dei corsi su Zoom, mi permette di scegliere la musica, e di farla poi suonare quando si lavora insieme, mi permette di scrivere e impaginare quello che sento, è al servizio di una percezione e di un sentire. Uno dei miei non talenti è cucinare, però quando lo faccio, e lo faccio tutti i giorni perché bisogna pur mangiare, e cerco di farlo bene e parto dall'ascoltare di che cosa avremmo bisogno, come lo posso realizzare nel modo più buono, più sano, più giusto per me, per la mia famiglia, per i miei amici. E poi lo faccio, non verrà certo un capolavoro da Masterchef, figuriamoci, ma anche quello diventa una forma di canalizzazione, diventa una via per il mio talento. Quando leggo le geometrie a una persona, raccontarlo in un modo utile, non per me, ma interessante per entrambi, che crea uno scambio che crea un'evoluzione che crea delle possibilità è una forma di canalizzazione quindi questa carta una delle moltissime cose che ci racconta è che da questo centro non emana il saper fare qualcosa una forma precisa è un punto è un punto singolo questo centro il punto in geometria è una, una entità priva di dimensione, quindi neanche si può misurare un punto nelle geometrie, eppure è il punto di partenza di ogni cosa. Se non faccio il primo punto sul foglio non posso disegnare una linea, se non faccio il primo punto sul foglio non prenderà mai forma nulla. Da questo punto a dimensionale si spandono i nostri talenti, che ancora non sono un saper fare. Sono come un'aura che avvolge questo punto. Sono un campo energetico, sono un'emanazione di chi siamo. Il mio talento è vedere le geometrie, quello di qualcun altro è sentire magari le voci della natura, quello di qualcun altro è conoscere i fiori e i profumi, quello di qualcun altro è di conoscere i cristalli, quello di qualcun altro ancora e di saper cucinare meravigliosamente ognuno al suo. Le vie che può percorrere il nostro talento lo vedete quante sono. Anna ti devo fare un regalo a Natale per aver disegnato sta carta, santo Dio, tutte le mattine esce, tutte le mattine c'ha qualcosa da dire. Ecco, sono infinite le vie del talento, come le vie d'espressione di noi, le vie per trovare il ricordo di chi siamo. Quindi se io non vedo i colori dell'aura delle persone, ma chi se ne frega, li vedrà qualcun altro e la sua via è quella. Perché insistere, perché ehm, perdere felicità e presenza su questa cosa, quando in realtà magari ho dei doni, meravigliosi, che sto lasciando in disparte perché sono invidiosa di della forma che hanno quelli di qualcun altro. Nella ginnastica di oggi proviamo a partire da questo punto centrale. Oggi facciamo ginnastica ancora una volta eh, solo con la musica, senza la voce guida, vorrei che provassimo a farla ben fluida perché in questo periodo le energie sono tanto movimentate, sono tante sono anche un po' caotiche quindi vorrei ci stessimo dentro come sul surf come abbiamo fatto anche ieri sentiamo proprio che il movimento parte da un'emanazione di noi e si manifesta fuori in una forma tutto qua senza grandi significati, senza ricercare la risposta al senso della vita, semplicemente stando in questo flusso. Si parte. Tolgo il microfono e alzo la musica. Thank ce la riguardiamo un'ultima volta questa carta bellissima e poi ci vediamo domani mattina sempre alle 9 grazie di aver seguito buona giornata